Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui per fare la classifica dei 10 migliori gadget di Brawl Stars E cominciamo dal decimo Il decimo non è il peggiore ma secondo me In questa speciale classifica è quello mh, meno forte Ecco, è il decimo più forte possiamo dire Quindi cominciamo subito appunto con questo qui che è il decimo Decimo posto abbiamo il gadget di 8 bit il primo perché il secondo non è ancora stato rilasciato. Secondo me in questa classifica si merita il decimo posto perché è utile fino a un certo punto comunque. È ancora molto più forte di prima perché una volta distruggeva la torretta però comunque eh, in molte situazioni ci può salvare. Per esempio se stiamo prendendo danno appunto se siamo abbastanza vicini ci possiamo teletrasportare e la base non si distrugge più. Passiamo quindi ora al nono gadget più forte. Al nono posto troviamo il gadget di Bo, che ci può servire sia in situazioni difensive, che lo possiamo piazzare, se qualcuno ci sta pushando distruggerà prima il totem e poi noi se ci stiamo dietro, e può servirci anche in situazioni offensive, può caricare la ulti a tutti i nostri alleati, ed è veramente molto strong, non, non, sarà come, non è come la base di 8-bit appunto, perché con la base di 8-bit eh, secondo me in ordine di utilità è più alto il gadget di Bo. All'ottavo posto troviamo un gadget che uso molto spesso, perché è veramente molto strong, però ha l'unico difetto di volerci molto tempo per poterlo utilizzare. Ed è proprio il gadget di Sandy, che ci permette di ritornare full vita in due secondi. Quindi dobbiamo avere comunque almeno 2000 di vita in questo caso. Credo che ora morirò in realtà. No, ok, no. Però comunque abbiamo visto che è veramente molto, molto... Strong Forse uno dei gadget più utili per, per rigenerare appunto, forse anche uno degli unici che ci permette di rigenerare così tanto in così poco tempo. Al settimo posto abbiamo un gadget che è veramente fo molto forte in determinate mappe e, e infatti non è ai primi posti della classifica perché non è utilissimo in tutte le mappe. Sto parlando del gadget di Tara che ci permette di vedere non solo... I nemici che ci sono nei cespugli, in realtà ci permette di vedere tutti i nemici, proprio tutti i nemici, anche un leone invisibile verrà visto da questo gadget, perché appunto questo gadget è molto forte magari in caverna rumorosa, la mappa quella piena di cespugli, e comunque si piazza al sesto posto. Al sesto posto troviamo a pari merito il gadget di Ems e quello di Eugenio. Entrambi sono molto simili, con la differenza che mentre una volta quello di Ems era molto più forte, adesso che è stato nerfato si piazzano a pari merito, se no quello di Ems sarebbe stato di sicuro superiore. Comunque sono veramente dei gadget molto simili, con l'unica differenza che quello di Eugenio molto più grande, però ha solo due usi, però almeno gli rigenera anche la vita, ha solo due utilizzi. Infatti è stato nerfato, anche in quanto ha la vita che gli rigenerava, una volta era mille e non 700. Comunque è, uno, è un buon gadget. Al quarto posto si trova il gadget di Energetic, che è molto utile in situazioni offensive e ci permette di pushare i nemici, senza che loro se lo aspettino perché appunto può anche attraversare i muri ed è una cosa che lo potenzia un sacco perché appunto nessun nemico si aspetta adesso ad alte coppe sì. ma nessun nemico si aspetta che comunque ci vengano a pushare attraverso un muro. E poi può anche essere in situazioni difensive se abbiamo poca vita possiamo scappare sempre oltre il muro perché è uno dei gadget più forti di questo gioco e ora andiamo a vedere la top 3 e al terzo posto troviamo il gadget di Jesse il gadget che in football viene utilizzato moltissimo perché ci permette di rallentare la maggior parte dei nemici e di conseguenza magari con la seconda star power è veramente molto molto forte può sostituire tranquillamente un orso di nita nel caso in cui noi non ne avessimo la disponibilità comunque andiamo adesso a vedere il secondo posto al secondo posto abbiamo un gadget che è stato nerfato ed è quello di nita prima di andare a vedere il primo scrivetemi nei commenti secondo voi quale sarà appunto il primo quello di nita è veramente il più strong secondo me in situazioni offensive in questo caso perché il primo Può essere utilizzato in entrambe le situazioni Ma soprattutto in quelle difensive Come tutti sappiamo il gadget blocca i nemici Adesso ho messo la star power sbagliata Però comunque in football. Magari anche con la seconda Star power è veramente fortissimo Il gadget più forte di Brawl Stars Ed è proprio lo scudo di Corvo Ha solo due usi Però è veramente fortissimo in qualsiasi situazione ci può salvare la pelle, perché riduce i danni dell'80% per 2 secondi. È ancora peggio dello scudo di rosa, è ancora peggio dello scudo di rosa, ci permetterà di fare cose impensabili con un corvo. Possiamo pushare qualsiasi nemico, perché è uno scudo che ci protegge quasi dalla totalità dei danni per 2 secondi, che se ci pensiamo è solo un secondo in meno dello scudo di rosa, che protegge anche meno rispetto allo scudo di corvo. Adesso scrivete nei commenti secondo voi qual è stato il gadget migliore per voi. E detto questo ragazzi, se siete arrivati fin qui vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanellina per non perdervi nessun mio video. E vi ricordo che a 10.000 iscritti farò un contest per regalare 10 Brawl Pass, quindi condividete con gli amici per raggiungere al più presto questa fantastica soglia. Detto questo ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao!